in questo nuovo video tutorial, voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia che ho deciso di chiamare maglia Miss per quanto riguarda il filato ve lo faccio vedere subito, l'abbiamo già utilizzato, ho deciso di utilizzarlo un'altra volta e si tratta del filato della lana mondia linea Microsoft il colore che ho scelto io è il 304 che è questa tonalità molto particolare di azzurro, alcuni lo possono definire un lilla eh, ma io lo preferisco prima più un azzurro molto particolare perché dalla telecamera sembra veramente lilla, ma vi posso dire che va più su un azzurrino, quindi è veramente particolare come colore, è per questo che mi piace tantissimo per poter realizzare questa maglia che ve lo dico già, è una maglia S ma mi va molto larga, io ho utilizzato quattro di questi gomitoli lavorando con l'uncinetto del e eh, mezzo. 5 ,5. voglio farvi vedere altri colori disponibili sul sito ma di questo filato ce ne sono veramente tanti, e sono questo rosa antico e questo verde che sono dei colori che vanno perfetto per per questa primavera estate io ho deciso di fare questo maglione con questo scollo così a barca che in realtà si può indossare anche in questa maniera quindi monospalle proprio perché voglio indossarlo per tutta la primavera per l'autunno ma anche in estate in quelle serate in cui eh, c'è particolare umidità quindi mi piace l'idea di poter comunque indossare qualcosa eh, in microfibra perché ricordiamoci questo filato in microfibra eh, però forato e che comunque è beh, estivo perché comunque questa lavorazione questo taglio è molto estivo dicevo quindi mi lascio il link al sito per una taglia M vi occorrono 500 grammi per una taglia L ve ne occorrono 600 realizzarla è semplicissimo mi avvicino così la potete rivedere sono quattro giri che vanno sempre ripetuti più larga la fate da sotto più potete poi decidere quanto, fare, quanto cucire le spalle e quindi quanto fare larga lo scollo io ho deciso di farlo in modo che appunto, mi scende sia a monospalla che anche se voglio fare in questa maniera quindi scenderla a tutte e due le spalle però se non vi piace avere le, palle, le spalle scoperte potete comunque cucirla di più e quindi fare il classico maglione con uno scollo abbi una volta fatto ciò sono andata a fare le maniche sempre con un certo numero 5 e mezzo sempre con lo stesso uh, tipo di lavorazione quindi veramente una maglia semplicissima che si realizza in pochissimo tempo detto ciò spero che anche questa semplice creazione vi piaccia che desiate realizzarla e se così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina facebook concertando con elsa o su gruppo Facebook La Libertà di Incinettare e Sferuzzare oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elza Faccio e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial allora per poter realizzare la mia maglia io ho deciso di utilizzare il filato della mondia linea microsoft che è 100 microfibra. fibra il colore che ho scelto io è il 304 che è questo sfumato eh, scusate questo lilla che è tendente all'azzurro l'azzurro che tende a lilla non so neanche bene come definirlo ma è un colore piuttosto particolare però ci sono anche altri colori abbiamo il verde il rosa antico abbiamo il blu l'ottagno il grigio ovviamente nel sito trovate tantissimi colori io vi farò vedere un piccolo campioncino guardate che carino Uh, lavoreremo intorno dalla parte di sotto con un cento del 5.5 quindi 5 e mezzo vi dico già che io nella lavorazione vera e propria andrò a montare 96 catenelle e questo mi permetterà di avere una circonferenza di circa 86 centimetri uh, per una taglia m e una taglia l allora la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 2. io ho montato 92 catenelle direi per una taglia m di andare a montare almeno 12 catenelle in più rispetto a me invece per la um, taglia l di andare a montare almeno 20 22 catenelle in più direi 22 catenelle in più rispetto a me in modo tale di avere la lavorazione più larga detto ciò andiamo a fare subito il nostro primo giro che eh, saranno quattro giri ma sono giri semplicissimi e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta Catenella di separazione salto una catenella entro una successiva e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione salto una catenella e si ricomincia da capo. Quindi vado in quella successiva realizzo una maglia alta. Catenella di separazione salto una catenella vado nella successiva realizzo una maglia alta. Continuo così quindi per tutto il giro catenella di separazione si salta una catenella e si fa la maglia alta catenella di separazione si salta una catenella e si fa una maglia alta quindi come vi ho detto primo giro davvero semplicissimo andiamo a fare questo quindi per tutto il nostro primo giro maglia alta catenella si salta una catenella di base e si va a fare una maglia alta catenella, si salta una maglia, si va nella successiva e si fa una maglia alta. Catenella di separazione, andiamo a terminare il giro entrando nella terza catenella e andando a fare una maglia bassissima. A questo punto possiamo iniziare il secondo giro, anche questo semplicissimo, o vi alzate con una catenella o entriamo direttamente e andiamo a fare una maglia bassa. Chi si alza con la catenella va a fare subito dopo con la maglia bassa. E adesso andiamo a fare una maglia bassa in ogni archetto di una catenella, una maglia bassa sopra ogni maglia alta. E andiamo a fare questo per tutto il giro. Maglia bassa nell'archetto, maglia bassa sopra la maglia alta. Maglia bassa nell'archetto, maglia bassa sopra la maglia alta. Continuiamo così, quindi, per tutto il nostro secondo giro. Davvero semplicissimo. Terminato il secondo giro, vi farò vedere come andare a fare il terzo. Sto per terminare quindi il secondo giro, ho fatto l'ultima maglia bassa, entro, nell entro nella prima maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro, andiamo a fare uguale al primo, ossia 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione si salta una maglia alta si entra nella successiva e si fa fare una maglia alta catenella di separazione si salta una maglia bassa e si ricomincia da capo andando a fare una maglia alta catenella di separazione si salta una maglia bassa si va nella successiva e si fa una maglia alta Catenella di separazione si continua così come potete vedere le maglie alte sono in corrispondenza delle maglie alte del primo giro questo vi permetterà di capire se per caso state sbagliando o meno durante la lavorazione dovete sempre avere il primo e il terzo giro con le maglie alte in perpendicolare quindi andiamo sempre a fare maglia alta catenella di separazione Saltiamo una maglia di base, di nuovo maglia alta, catenella di separazione. Saltiamo una maglia bassa, maglia alta, catenella di separazione. Quindi bisogna fare questo per tutto il terzo giro. Andiamo a terminare il terzo giro entrando sempre nella terza catenella che equivaleva alla nostra prima maglia alta e andiamo a fare una maglia bassissima. Quarto e ultimo giro, semplicissimo anche questo. Andiamo a fare. 4 catenelle che sono sta prima maglia alta doppia. Prendiamo due volte il filo sull'uncinetto, entriamo nell'archetto di una catenella, andiamo a fare una maglia alta doppia. Due volte il filo sull'uncinetto, andiamo sulla maglia alta e di nuovo maglia alta doppia. Due volte il filo sull'uncinetto, archetto successivo, maglia alta doppia. Due volte il filo sull'uncinetto, andiamo nella maglia alta e andiamo a fare una maglia alta doppia. E continuiamo quindi con questo motivo per tutto il quarto giro sono quattro giri come vi dicevo veramente semplici vi ricordo ancora che io ho montato 92 catenelle e che sto lavorando con l'uncinetto del 5 e mezzo e continuiamo così quindi per tutta la lavorazione Vi farò vedere come terminare quindi il nostro giro. Quindi sto per terminare il quarto giro fatto l'ultima maglia alta doppia, entro nella terza catena, nella quarta catenella e vado a fare una maglia bassissima e quindi adesso si deve ricominciare dal primo, quindi di nuovo andiamo a fare i nostre 3 catenelle, catenella di separazione, si salta una maglia alta doppia, si entra nella successiva e si fa una maglia bassa è una maglia alta scusatemi catenella si salta una maglia si va nella successiva e di nuovo maglia alta quindi questi sono i quattro giri che bisogna ripetere fino ad arrivare agli scaffi. naturalmente io vi farò sapere quante volte ho ripetuto questi quattro giri e poi vi farò vedere come continuare per poter separare la parte dietro dalla parte avanti allora, io ho ripetuto i miei quattro giri, quindi il mio motivo, per sette volte e come, come lunghezza per me andiamo bene. Poi ho ripetuto di nuovo il primo giro, questo per essere eh, più sicura quando sono andata a dividere la parte davanti e la parte dietro di non sbagliare. Quindi ripetiamo, ho ripetuto i quattro giri sette volte e poi l'ho ripetuto una volta. Sono andata a contare le mie maglie alte separate da una catenella e io ne ho un totale di 46, quindi ne ho messe 23 avanti e 23 dietro, mettendo il marcatore dove ho il mio, um, il mio archetto di separazione, quindi qui prima qui della mia prima maglia alta e dopo la mia ventitresima uh, maglia alta. Mi raccomando, come sempre, per chi ha una um, maglia alta in più, quindi un numero dispari, quella dispari va sempre avanti, quindi se ne avevate 47, mettevate 4 avanti, 24 avanti e 23 dietro. Detto ciò, quindi adesso andiamo a fare i nostri quattro giri e non cambia niente, in quanto comunque l'inizio e il giro eh, l'inizio e fine il giro inizierà uguale, quindi io qui devo fare il giro con le maglie basse, quindi vado direttamente a fare una maglia bassa e poi maglia bassa in ogni archetto maglia maglia bassa in ogni maglia alta quindi non cambia assolutamente nulla adesso infatti vi farò vedere una volta arrivata al marcatore successivo come si gira però ripetiamo non cambia niente perché comunque alla fine è molto semplice quando si tratta di questi semplici giri passare da ehm, giri in tondo e in giri invece di avanti e indietro quindi adesso continuo Vi farò vedere come terminare come iniziare col terzo giro quindi eccoci qui siamo arrivati dove abbiamo la maglia alta prima del marcatore quindi facciamo la nostra ultima maglia bassa ci giriamo con la lavorazione e di nuovo andiamo a fare le nostre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta catenella di separazione salto una maglia alta una maglia bassa vado nella successiva e vado a fare una maglia alta quindi ripetiamo alla fine non cambia assolutamente nulla infatti arrivati qui termineremo con la maglia alta sopra la maglia bassa ci gireremo andremo a fare il nostro giro di maglie alte doppie quindi si continua a fare questi già quattro giri e io naturalmente vi dirò per arrivare fino agli sca alle spalle quante volte sono andata a ripetere il giro terminato qui in realtà non so se poi no eh, la farò eh, normale perché voglio che la, eh, la lavorazione su una scenda su una spalla eh, quindi non andrò a fare un collo però Andremo però poi a, a fare anche le maniche allora ho fatto già una manica per vedere un po come veniva vi dico già che io ho lavorato ripetendo i motivi i giri per due volte e ho terminato con un giro di maglie basse sono andata poi a cucire per soltanto 5 centimetri sia a destra che a sinistra lasciando lo scollo bello largo perché lo voglio tipo a barca e poi sono andata come vi ho detto a fare già la prima manica perché volevo vedere come veniva quindi possiamo andare a fare qui la nostra manica lavorerò sempre con un 10 numero 5 lo vedete di perché non trovo quello con cui stavo lavorando prima quindi ho dovuto sostituirlo con un altro e quindi andiamo a lavorare semplicemente adesso di nuovo facendo i giri intorno vi faccio vedere in tondo vi faccio vedere soltanto come fare il primo giro e vi dirò quanti ehm, quadratini perché andrò a fare il giro di maglia alta alternata una catenella ho attorno alla mia manica quindi io adesso come sempre sotto dove ho messo il marcatore mi aggancio e vado a fare quindi le mie 3 catenelle agganciandomi anche il filo catenella di separazione vado qui dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia alta catenella di separazione uh, mi si è tolto lo smart vabbè dopo lo rifaccio eh, vado nell'archetto della, della maglia alta e vado a fare la mia maglia alta catenella di separazione vado nella maglia alta successiva e vado a fare maglia alta catenella di separazione qui vedo che eh, se vado qua stringo troppo quindi vado dove ho l'archetto e vado a fare una maglia alta benissimo continuo quindi a lavorare così per tutta la mia larghezza della scalfo e come vi ho detto vi dirò alla fine quante maglie alte alternate una catenella sono andata a fare allora sto terminando il giro io ho 19 maglie alte separate una catenella quindi entro nella terza catenella che qui aveva la mia prima maglia alta e poi parto con il secondo giro quindi o mi alzo con una catenella fate come me andiamo a fare direttamente la maglia bassa quindi andiamo a fare il giro di maglie basse quindi Andiamo a fare di nuovo i nostri quattro giri e io alla fine vi dirò quante volte sono andata a ripetere i quattro giri. Anzi, in realtà, già lo posso dire perché avevo già fatto una manica: quindi una, due, tre. 4, 5, 6, 7, 8 volte e sono andata a rifare poi i primi due giri. Quindi 8 volte il motivo e sono andata poi a rifare i due i primi, i primi due giri. Adesso terminerò anche l'altra manica, come sapete io non amo fare i bordini e visto che qui già sono con la maglia bassa e anche qui la mia maglia sarà così terminata.